Ciao a tutti ragazzi, oggi vi, eh, sono Stati26 oggi vi mostrerò come eh, possiamo ehm, da un dominio che abbiamo già creato da Windows Server 2012 ve lo farò vedere però più o meno uguale eh, diciamo collegarci a un dominio da un altro PC allora innanzitutto se dobbiamo sapere qual è l'IP vi faccio vedere subito andiamo qua su CTRL no eh, scusate cmd dobbiamo scrivere cmd con, e ci uscirà eh, oh, cdm cmd ci uscirà command prompt e questo qua è il primo ci si aprirà quella finestra se voi la mettete a tutto schermo non è, non è come windows che te lo mette bene comunque qua voi scrivete ip come l'ip normale config E qua vi uscirà l'ip, in questo caso se voi andate su, dove se avete se siete connessi via Ethernet, vi uscirà Ethernet Adapt Ethernet, Ethernet. Eh, IPv4 Address, cioè, adesso mi dice il mio IP eh, Il Cybernet Mask non ci interessa nemmeno eh, il Default Gateway Deve, se voi lo volete cambiare vi spiego subito come fare. Andate su Start, Control Panel. Una volta che siete qui su Control Panel, eh, andate su Network and Sharing, cioè la rete, dovete andare io solo in inglese perché ho trovato l'allusione in inglese. Vedete, andate qua e sull'Internet andate ovviamente, c'è cioè ovviamente se avete potete usare anche una wifi se vi funziona io nell'installazione non ho avuto la fortuna di riuscire a configurarlo ma vabbè properties e qua vi richiederà l'ip eh, voi dovete mettere eh, come dns dovete mettere 127.0.0.1 e come internet dns mettete quello di google cioè 8.8.8.8 il subnet mask dovete mettere um, dovete mettere 255.255.255.0 e come default gateway dovete mettere uh, l'ip del router che ha connesso se è connesso uno switch non cioè, del proprio del router mm? E adesso vi spiego eh, una volta che avete fatto queste cose qui dovete innanzitutto sapere il nome del dominio mette fuoco no, non trovate da fuoco vabbè oh. ok ha messo più o meno fuoco eh, dovete trovare eh, il nome del dominio il mio è tkws.local Domain Network Dovete essere connessi alla stessa rete Oppure in VPN Se vi serve In VPN eh, Se proprio dovete eh, Cioè se non avete ancora creato eh, Il uh, Il uh, Il uh, Il dominio di Active Directory mm, Farò un video su, Comunque dovete andare qua Tipo Ah qua ad, E ci vi chiederà un po' Tutte le cose Comunque seguite dei tutorial Io l'ho già fatto non, non ho un altro pc dove metterlo Cioè lo farò prossimamente Però non, non è per quello. Poi vi spiegherò Comunque una volta fatto Ci spostiamo sul computer eh, Quello dove avrebbe messo il dominio Io ho già fatto tutto Adesso fate la stessa operazione Sul computer Io adesso ho la ferrari Mm, scrivete ipconfig adesso. Se siete connessi in wireless, guardate l'ip della wireless. Se siete connessi in, um, in internet, guardate l'ip dell'internet dell e poi scrivete ping e l'ip, eh, in questo caso il mio è 172, cioè l'ip del server. Quello il dominio 172.16.0 e poi il numero. Meno T Così almeno controlliamo Di non perdere la connessione Se avete bisogno di internet Fate la stessa cosa Invece che mettere però il suo IP Mettete 8.8.8.8 Scusate se è fatto così Una volta che abbiamo fatto qua Andiamo sul control panel Lo cercherete qui Control panel Comunque io adesso ce l'ho personalizzato il computer comunque andate sempre su network and sharing non chiudete poi la schermata perché si aprirà una seconda finestra eh, andate su sul, su questo change adapter settings io sono in inglese comunque è quello lì più o meno adesso qua mi dice rete di, di dominio perché alla fine è una rete di dominio vedete domain network mm, perché lui riconosce che io sono già dentro comunque fate properties adesso qua mi chiedete i diritti di amministratore aspettate aspettate che devo mettere l'utente e la password comunque per accedere a questa schermata qui dovete avere i diritti di amministratore quindi dovete essere amministrat amministratori. allora gli mettete un ip sempre della stessa classe quindi se lì è 172.16.0 mettete anche qua eh, 172.16.0 e poi un numero diverso perché se è uguale eh, non va bene subnet mask uguale stessa cosa default gateway mm. il dns devi mettere, dovete mettere l'ip del server del dominio e alternate DNS dovete mettere, ehm, dovete mettere quello di Cool, Quindi 8.8.8.8. Ok, fate. Io adesso faccio X. E poi ok di nuovo. E io faccio X perché ho già fatto tutto. Non, non aveva senso. Poi andiamo, torniamo indietro di uno. Andiamo su sistema. Qua. Vi si aprirà impostazioni Però io volevo, Non me lo fa aprire dal control panel No Comunque andate qui Su Io adesso vado qua su remote eh, Su remote desktop Ops ho sbagliato Pensavo che me lo buttava di là, no? System protection Comunque un metodo Per Che mi chiede i diritti di amministratore Cioè non ho sbagliato Non i diritti, i diritti di amministratore Ma i, Ma mi chiede mi fa entrare nel control panel Dove poi vi farò vedere Vi si aprirà questa finestra qui Io eh, Poi dovete andare su computer name Comunque appena arrivate a questa schermata Andate su change Cioè cambia Sarà qua impostato su word group Qua c'è il, il nome del computer E voi dovete Schiacciare domain E mettere eh, qua Il nome, il nome. Mm. Poi vi chiederà eh, Dovete mettere mm, un utente amministratore la password dare ok aspettare qualche minuto che lo diciamo lo identifica capisce che è corretto eh, fate mi sembra ok era si sì ok fate ok eh, vi si chiuderà questa finestra poi fate di nuovo ok vi chiederà il riavvio voi riavviate poi una volta che avete riavviato facciamo finta che abbiamo già riavviato eh, facciamo così cioè senso lo tirate su uscirà qui order users e poi l'utente che eravate vabbè sto sfondo vabbè adesso ve lo sblocco e vi faccio vedere lo sfondo indovinate che macchina è scrivetemelo sotto nei commenti iscrivetevi mettete mi piace ehm, condividete il video e se arriviamo a 100 like o, o comunque eh, miglioreranno anche gli iscritti. Magari farò anche un video di come faccio i video. Non, cioè, non cambierà niente di come faccio. Ciao ciao ciao ciao, alla prossima.